Di Bruno Mancini, domani fosti mia Malefico Marrano, stacco, cancello Iberno l'account, io sono pronto E tu, senza pietà per me, che ti vorrei poesia Malia, stronzissima puttana Edicola votiva per i fermenti a volte culturali Nemmeno sempre e forse mai sbavanti, traboccanti, dai gangli del cervello fino al sesso. Domani fosti mia, poesia, follia.